Ciao, sono Marco e volevo condividere con te un pensiero. Qualche giorno fa sono stato chiamato per un lavoro tecnico questa volta in una sala bingo. Quella che nell'immaginario collettivo è il ritrovo di qualche persona anziana così per giocare un po', diciamo, a tombola, perché quello è il bingo, è una tombola. Bene, ho scoperto che praticamente è il tempio del vizio più estremo, qualche cosa di sporco, di inimmaginabilmente eh, vizioso da cancellare, dovrebbe essere proibito e invece in realtà è stato approvato a norma di legge perché produce fatturati enormi. Perché produce fatturati enormi? Perché si basa su dei vizi dell'essere umano. Ora il mio pensiero è sul vizio. Scegli dei vizi positivi perché bene o male essere viziati potrebbe anche non essere negativo se il tuo vizio va a essere soddisfatto su qualcosa di positivo perché andare a rovinarsi su qualcosa che prende anche forma di vizio oltretutto e quindi diventa anche patologico però la realtà è che tu puoi avere qualche cosa di viziosamente gratificante e puoi generarla da te scegli bene i tuoi vizi perché tanto bene o male prima o poi un vizio ce l'avrai scegli qualche vizio gratificante è un consiglio che vale oro questo perché purtroppo quello che ho potuto notare lì in quella sala giochi è qualcosa di schifoso, scusa il termine ma è così spero di esserti stato utile con questa piccola pillola, ti saluto con un abbraccio, ciao